Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia! Nel video di oggi ci occuperemo dell'esagono regolare, lo disegneremo e in particolare, in particolare calcoleremo l'area in maniera empirica e poi con la formula. Un esagono regolare è praticamente composto da sei triangoli, lo possiamo vedere eh, facilmente. Se noi scegliamo all'interno del pannello poligono, poligono regolare, e facciamo ad esempio un lato da 8 per nostra comodità, per avere il vertice al centro. Quindi clicchiamo da 8 e arriviamo per esempio fino a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo qua. Poi vedete che GeoGebra ci chiede quanti vertici. Stiamo creando un triangolo equilatero regolare. Scriviamo tre vertici se noi con la rotellina del mouse zoomiamo un po indietro per dare un pochino più di spazio e poi ci spostiamo così noi possiamo vedere ad esempio che eh, essendo l'area del triangolo base per altezza diviso 2 praticamente è sufficiente moltiplicare l'area la, eh, del triangolo per 6 ed avere l'area dell'esagono dell Allora, costruiamo immediatamente ad esempio diamo al segmento f andiamo in proprietà gli diamo il nome base per poter fare le formule correttamente. Chiudiamo, facciamo tasto destro e facciamo mostra etichetta. Vedete, c'è scritto base. Allora, adesso a questo momento, in questo momento, noi per poter costruire l'altezza, dato che la, il triangolo è equilatero isoscele, è sufficiente fare la perpendicolare, per esempio, eh, dal se dal vertice C verso eh, il segmento base oppure fare il punto medio di base e collegarlo con il vertice C. Facciamo dal menu eh, dei punti scegliamo punto medio e clicchiamo il punto medio di base Click ed ecco che ci crea il punto D GeoGebra cioè noi possiamo anche creare degli oggetti cliccando direttamente qui all'interno del pannello algebra con eh, adesso l'opzione segmento noi colleghiamo C a D e questo segmento che viene chiamato F costituisce l'altezza del triangolo costituirà poi l'apotema del, dell'esagono andiamo in tasto destro eh, in F proprietà e chiamiamola proprio altezza altezza per poter utilizzare questi termini all'interno delle formule, spostiamo qual è l'area del triangolo? è base per altezza diviso 2 facciamola qui, la allora scriviamo AT, area del triangolo, uguale a base, vedete che se lo facciamo in maiuscolo viene riconosciuto da GeoGebra e diventa in blu per, il per in ingiugievole l'asterisco non la x perché la x appunto è l'incognita x altezza, la scriviamo in maiuscola e viene riconosciuto in blu tutto ciò che non viene riconosciuto diventa grigio diviso, il diviso è la barra che sta nel numero 7 della tastiera del computer 2 l'area del triangolo a t è uguale a base per altezza diviso 2 facciamo invio ed ecco che l'area del triangolo costituisce 110,85 Adesso per poter costruire un esagono, dato che abbiamo detto che l'esagono è una figura in questo caso regolare con sei lati, è sufficiente traslare il triangolo sei volte rispetto al punto C. Di quanti angoli? Dato che l'angolo giro è eh, in pratica 360 gradi, 360 diviso 6 fa 60 gradi. Scegliamo nel pannello simmetria la voce rotazione e clicchiamo all'interno del triangolo. Quindi, rotiamo. Questo triangolo rispetto click a questo punto di quanti gradi? Di 60 gradi. Facciamo ok e vedete che stiamo iniziando a costruire il nostro esagono. Facciamo ancora una volta. Click nel triangolo, click nel vertice e facciamo questa volta di 120 gradi. Clic nel triangolo, click nel vertice, 180 gradi. stiamo costruendo un esagono traslando 6 volte un triangolo clic nel triangolo, clic nel vertice centrale, ripetiamolo che non l'ha preso, facciamo rotazione clic nel triangolo, clic, un attimo, eh, clic nel triangolo, clic nel vertice e gli diciamo 240 gradi avendo fatto questa traslazione per sei volte, clic nel triangolo, clic, ogni tanto si perde l'opzione rifacciamo clic nel triangolo, ripetiamo clic nel triangolo, clic nel vertice Facendo questa rotazione per 6 volte, 300 gradi, ecco che viene costituito praticamente un esagono. Noi abbiamo detto che se l'area del triangolo è base per altezza di ISO 2, siccome l'esagono è costituito da 6 triangoli, è sufficiente moltiplicare l'area del triangolo per 6. Oppure possiamo fare area esagono a E uguale base per con l'asterisco altezza diviso 2 con la barra per 6 e vedete che l'area dell'esagono è 665.11 ma siccome noi abbiamo fatto diviso 2 per 6 possiamo fare anche area dell'esagono, chiamiamola 2 uguale base maiuscola per con l'asterisco altezza maiuscola invece che fare diviso 2 per 6 facciamo per 3 Sempre con l'asterisco. Ed ecco che viene esattamente, viene esattamente la stessa cifra. Noi abbiamo calcolato l'area di un triangolo, l'abbiamo moltiplicata per 6 e abbiamo ottenuto l'area di un esagono regolare. È la somma dell'area di 6 triangoli regolari. In realtà, la eh, formula corretta dell'area dell'esagono, chiamiamola 3, è il perimetro. Praticamente il perimetro per l'altezza cioè sarebbe l'apotema diviso 2 il perimetro dell'esagono che cos'è? semplicemente la base del triangolo moltiplicato 6 quindi facciamo base per 6 che sarebbe il perimetro dell'esagono per altezza diviso 2 e viene esattamente lo stesso, lo stesso valore quindi il perimetro dell'esagono è, del, dell è costituito dalla moltiplicazione del perimetro dell'esagono per l'altezza diviso 2 oppure dalla moltiplicazione 6 volte dell'area del triangolo che eh, la compone se vi interessa questo tipo di video all'interno del canale Logistics Analytics trovate il link sotto il video c'è una playlist completamente dedicata a GeoGebra, la cliccate e vedete tutti gli altri video. Grazie a tutti per aver visto questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.